US Open, Verev non sbaglia la prima. Bene Lorenzi e Fabiano. Relegato in una sessione serale poi divenuta notturna a causa del prolungarsi del match tra Maria Sharapova e Simona Alec sull'Artur Ashe, Alexander Vere conferma il suo ottimo stato di forma all'esordio agli US Open edizione 2017. Il ventenne tedesco, numero 4 del seding, fatica nel primo set contro Darian King, piegato in un lungo tee break, per poi uscire alla distanza nei parziali successivi. Tra le teste di serie, da segnalare l'immediata eliminazione dell'americano Jack Sock, numero 13, che va sotto di due set con l'australiano Jordan Thompson, rimonta fino al quinto, salvo mollare sul più bello. Nessun problema invece per l'altro statunitense Sam Querrey, semifinalista a Wimbledon, che si è sbarazzato agevolmente del francese Gilles Simon, e per l'altro transalpino Lucas Powille, al secondo turno dopo aver regolato il belga Ruben Bemelmans. Avanti anche il lussemburghese Gilles Müller, dopo un primo set perso contro la Ossie e Bernard Tomic così come lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, vincitore in volata al quinto sul Denis Danilo A fatica pure il tedesco Misha Berev, fratello maggiore di Sasha, che impiega circa 4 ore per sbarazzarsi della concorrenza dell'americano Kwiatkowski. Tra le teste di serie, eliminato invece il giovane russo Karen Kashanov, KO. Contro il giocatore di Taipei Anzunlu, mentre tra i giovani perde una grande occasione laustraliano Tanasi Kokkinakis, battuto in rimonta dal serbo Janko Tipsarevic. Al secondo turno invece il canadese Denis Shapovalov, che annichilisce il russo Daniel Medvedev, il croato Borna Korik, in tre set sul ceco Jiri Veseli, e lamericano Jared Donald Zond. Ok in quattro parziali sul georgiano Nicolò Zbasilashvili. Prima giornata positiva per i colori italiani, Alessandro Giannessi lotta ma cede allestroso lettone Ernest Sgulbis, mentre Paolo Lorenzi ingabbia in quattro set il portoghese Joao Sousa, e Thomas Fabiano sfrutta un primo turno non impossibile imponendosi sullaustraliano John Patrick Smith. Querrey, 17, Simon 646364. Eubanks, Sela 264626. Lu, Kaschanov, 25, 46626363. Verev, 23, Kvyatkovski 76546467563. Sok, 13. Thompson 266712617546, Smith Fabiano 6754663674, Susa Lorenzi 643667426, Tomic, 3 19 6, 3, 3, 6, 4, 6, 4, 6. Giannessi. Gulbis 467632657 Veseli Korik 67567226 Verif 6795746 Shapovalov Medvedev 756162 Ramos Vinolas 20 Istomin 467647567375 Fuchsovix, Mau 36624662673. Pouille, 16, Bemelmans 636464. Donaldson, Basilashvili 604663766. Kokkinakis, Tipsarevix 765631667236.